Ciao e benvenuti in un nuovo video sui calendari dell'avvento Allora, oggi apriamo il calendario dell'avvento di Look Fantastic Ma devo fare una piccolissima premessa Non vi dico il pippone solito di non faccio i calendari dell'anno scorso perché sono tutti uguali Bla bla bla bla bla Ma le luci vanno bene Penso di sì Bla, bla bla bla, quello lì lo sapete ormai che i calendari qui sotto c'è il link per andare a vedere il calendario dell'anno scorso perché sono sempre uguali tranne uno o due prodotti. Ok, la premessa che volevo fare sul calendario di Look Fantastic era proprio su tutto il marchio Look Fantastic perché non ci ho mai collaborato in passato. Perché non mi piaceva la politica, aveva un modo di lavorare che non mi piaceva, perché nel caso che voi acquistavate come un normalissimo shop online dovevate fare un reso dove fate fare il reso in Inghilterra che costava tantissimo e l'espedizione era a carico vostro anche se c'erano dei problemi, ad esempio si era danneggiato il pacco e ho sbagliato il prodotto era sempre a carico vostro. Questa cosa non mi piaceva in Inghilterra, costa tantissimo anche perché è fuori dall'Unione Europea mentre loro ed spediscono. Dall'Europa, hanno dei vari eh, magazzini distinti in Europa quindi, perché non posso spedirlo ad esempio in un vostro magazzino? Era una cosa che non mi piaceva tanto, ma. Ok, sto registrando, scusate, ma adesso. Miracolo, si vede che hanno capito questa cosa ed è già da un po' di tempo, me ne ho accorta, hanno cambiato le politiche. Finalmente c'è un servizio clienti decente e che sa rispondere a tutto. C'è anche una chat dedicata e quindi ed è, ho pensato che il canale di Look Fantastic potesse essere più incentivante, più valido, più le... le non c'è la dogana perché spediscono dall'Europa, hanno un servizio clientile è più attento, c'è una spedizione più attenta, proprio tutto il rapporto con il cliente è più attento. Quindi dico, ok, adesso si può anche fare. Parliamo del calendario dell'avvento di Look Fantastic che sarebbe anche ora. Dunque, intanto è fatto così, scusate ma lo sto appoggiando perché è enorme voilà, molto bello tutto nei toni del viola e ha 25 caselline eccolo qua ok, fate tutte ve le faccio vedere un attimo a cassetto, quindi si può anche ad esempio reciclare per un futuro o per un regalino, ok e fino a qua ci siamo prezzo, il prezzo è di 95 euro ma se siete iscritte ad un abbonamento di una box, c'è lo sconto di 15 euro quindi la box può essere quella da 3 6 o 12 mesi quindi avete uno sconto di 15 euro valutate voi dicono che ha un prezzo un valore alto io non me lo sono voluto spoilerare ed adesso andiamo ad aprirlo insieme lo appoggio qui un attimino ecco perché era leggermente non è che mi rovina le luci aspettate, ok devo già mettere no no no ok perfetto posso fare anche da sola ed è prima di iniziare sapete come sempre che ho attaccato le telecamere perché devo capire cosa succede all'esterno di questa casa mentre registro tanta pazienza e qui adesso c'è il minutaggio se volete andare dove parlo del calendario senza spoilerarvi niente, quindi se l'avete comprato e lo volete aprire a dicembre, oppure se lo volete comprare ma non volete sapere cosa sono i prodotti, il minutaggio qui, andateci subito ed ve ne parlo senza dirvi niente dei prodotti ora, se non volete sapere lo spoiler, andate via perché lo apriamo, allora non ce la farò mai con questo calendario dunque, casellina numero uno è molto carina perché è fatta a cassetto ecco qui. allora c'è la casellina che è enorme bella la velina ok, vediamo cosa contiene Kate Somerville Good Milk Detergente Idratante allora penso che siano tutti full... Cosa sto dicendo oggi? Ma si capisce che il tempo è brutto. Tutti mini sites, ma ed è mini sites, quindi travel sites, non omaggi. Marchi probabilmente che ne conosco pochi, perché buona parte sono inglesi, e infatti questo è francese. Comunque questo è un detergente idratante. Cleanser, esatto. Cosa positiva che devo dire subito sigillato e quindi già ci piace andiamo avanti cosa facciamo le rimettiamo dentro le caselline magari potevo non estrarla del tutto portate pazienza ma questo è tutto un crescendo allora una volta che la estraite non entra più per via del peso delle caselle sopra quindi aspettate ce l'abbiamo fatta andiamo un pochino più veloci gentilmente aspettate perché qui mi fa un riflesso assurdo eccola qui la numero 2 ok wove dream coat super natural spray è un 50 ml texture trasformante Mo ve lo faccio vedere questo qui 50 ml è anche una buona taglia se però mi dice che cos'è usare ogni 3 o 4 shampoo è un eh, dryer it required to activate quindi è un prodotto che va usato dopo lo shampoo prima della piega ok, ok, sì, sto leggendo, prima della piega, adesso lo proviamo, ed eh, si attiva con l'aria calda, quindi dopo lo shampoo, ma prima della piega, mm, che buon profumo, Ma proprio spruzzato tipo un trattamento, ma che trattamento è? No, perché è questo che voglio sapere io, amazing humidity proofing power quindi è per eh, proteggere dall'umidità e eh, quindi un anticrespo ok per capire che, che cosa parliamo 2 andiamo alla 3 ok sono tutte uh, salve la masca. I da setting spray perfetto da 30 ml, quindi un setting spray che io li amo. del della masca idratante, il profumo ci interessa. Questo mm, alcolico, però, la masca, la masca, andiamo alla 4. Super Casella con un piccolo prodotto, coda Vino salsa, ok. Crema SOS su datazione intensa. Questo è un 15 ml, crema classica della coda. Lì perché non uso tutto. Comunque ci sta. Un po' piccolina la taglia, però ci sta. 4, 5. Per me è molto carino per metterci, ad esempio, gioielli dopo o altre cosine, mi sembra carino. Aveda, o oh, ci piace, è un 25 ml Botanica Repair, questo lo conosco, ed è un trattamento senza risciacquo ed è riparatore per i capelli, applicato soprattutto sulle lunghezze o sulle punte, questo è molto valido, è ecco, uno dei pochi prodotti che conosco e che vi dico vale, anche perché basta davvero poco prodotto. 6 eccola Delilia Lip Line questo è un 0,31 grammi mi sembra abbastanza full size il colore è Buff 304 quindi una matita per le labbra bella deliglia, vi faccio vedere questo marchio molto morbida molto morbida bella scrivente ci piace e poi oltretutto è un è un colore che si adatta a tutto perché è un nude ci sta andiamo al 7 questo è Refining Facial Pulisher della HOMOROVIZZA ah, gommage per il viso quantità è un 30 ml prodotto in Ungheria infatti HOMOROVIZZA Budapest gommage per il viso ci sta chiuso anche questo ci sta perché il 30 ml è un travel size mi piace per adesso 8 8 allora questa grazie, Elasting Styler Multi per tutti i tipi di capelle di Philip Kingsley, 5 in 1 trattamento da 40 ml, ok, applicare sulle capelle. con l'uso di una salvietta applicare una grossa noce di prodotto, e lavorare dalle lunghezze alle punte ed è senza risciacqua coffer come ok ed è mettere come di solito ma che cosa fa buono il profumo trattamento 5 in 1 riparatore multitoscere per tutti i tipi di capelli che dite lo proviamo anche perché sono il periodo che i per i capelli li voglio provare tutti e andiamo alla 9 per adesso devo dire che non mi ha deluso affatto anche se il prezzo è alto fate a vedere che proprio in questa casellina mi delude perché c'è qualcosa di piccolissimo che però è imballato nel pluriball quindi niente da dire sull'imballaggio no che non mi delude Nars piccolissimo blush e blush Ok, bella la confezione such ed vorrei aprirlo come si apre senza distruggere la confezione proprio piccola perché se poi c'è anche la carta è proprio un blush, però è gommato, soft touch, le apriamo orgasm il blush più famoso di Nars che però per me oltretutto anche lo specchietto per me è spettacolare perché si adatta a tutti, è modulabile, è un po' luminoso, ci piace ed è, è stratificabile, ci piace. Non è secondo me il più colorato di questo mondo, questo è un 1,2 grammi, potrebbe anche essere un mini size. Andiamo alla 10, questa è grande, uh, ciao! Rituals, one beautiful fragrance can create many beautiful memories. Questa è una candela buona, 140 grammi, della Ritual of Sakura. E questa è grande, cioè è classica. Profumo molto delicato, molto fresco, floreale. Questo ci piace proprio, è anche bella da vedere. Adesso lì ho quella candela lì però ne mettiamo un'altra e andiamo alla 11 ecco questo lo vedo proprio come un campione però è un 10 ml, Shiseido Ultimune è un siero adesso leggo meglio però credo di conoscerlo un Ultimune sì è un siro, multi infuso, attivatore, energizzante, ed è molto valido, eccolo qua, no no, è una piccola mh, taglia, Si. Sì, è lui, ed è multi infuso, è proprio una piccola taglia, ecco, non mi piace che abbia questo applicatore qui, lui, io la uso come crema leggera invece che come siero. Perché è una texture abbastanza... Eh, non è, è, è pesante per essere un siero, ma è leggera per essere una crema. È proprio una mini size. Questo non mi è piaciuta più di tanto, devo dirlo. Ma andiamo al 12. Ecco, questo formato è già meglio. Questo è un 30 ml che non conosco, Persian in Red London... Wonder WONDERBURN AIR PRIMER ok un primer per i capelli 30 ml come si usa? allora non so se avete sentito il rumore di prima ma erano degli spari e Cacciatori dietro casa a me non piacciono per niente, si avvicinano troppo alle case, a mio avviso è vero che ci sono i campi, ma fanno un po' troppo quello che gli pare, si avvicinano troppo alle case, non mi piace, per me devono sparire perché la caccia è una cosa che non, è, non capisco, non accetto e non tollero perché non è caccia per alimentarsi o per sopravvivere ma una cosa sportiva sparatevi tra di voi non è sport ed è eh, quindi sono scesa perché troppo vicine alle case ok se per caso mh, vedete una nei campi che de urla come una cretina di andare via e sono io allora torniamo al nostro primer per capelli perché non possono stare in 10 metri delle case e invece sono proprio sotto il cortile perché i caprioli e le lepri si avvicinano alle case? Perché cercano riparo. Ok. Ed è il trovano con me. Wonder Balm Eye Primer. È un primer... Scusate, mi arrabbiano queste cose. Proprio mi arrabbiano molto. È, per non dire un'altra parola. È un primer prima dello styling che dovrebbe andare a riparare i capelli dalle bello che sia sigillato, riparare i capelli dai danni dello styling, quindi da faun, piastre, arricciacapelli e allo stesso tempo aiutare anche il, lo styling, soprattutto per capelli lunghi o da allungare, quindi che si cerca di far crescere perché non si rompano. Ok, torniamo a noi, andiamo alla 13%, eccola qua poi finiamo il pippone. ma è perché non chiamo le forze dell'ordine perché le ho già chiamate più volte ma finché non entrano dentro la proprietà oppure non arrecano danni tipo mi ammazzano il gatto eh, o oh, sparano dei bossoli dentro casa ecco allora loro non possono fare niente quindi l'unica che faccio io Ecco, e oltretutto questo è un prodotto che proprio non mi piace perché è un 2,8 ml Iconic London illuminante. Adesso lo apriamo, ma questo è proprio una mini, mini, mini size. Mamma mia, come piccolino! Aspetta, meglio Iconic London lo conosco. Sì, ho provato dei prodotti make-up. Questo è make-up. E mi ricordo anche di questo perché mini mini mini ma è super illuminante quindi tre gocce è già troppo ok che così piccolo vi dura tanto però eh sì è carina. ma io avrei preferito non so qualcosa di più grande è carino effettivamente a questo punto capisco il fatto che sia così piccolo perché se no vi vada male e dovete ancora finirlo però avrei preferito qualcosa di più grande ecco più grande 14 eccola e la 14 ecco torniamo già a un formato a me più congeniale AHC Essential Real Eye Cream crema occhi 10 ml quindi un full size Real Eye Cream ok ah, idratante intensivo ci sta ma io vorrei anche aprirla è proprio allora idratante sì ma Buon profumo, non è pesante e non è... ci può piacere, ma ci può piacere davvero perché l'idratante evita che si formino i segni del tempo o previene la comparsa di nuovi perché quelli che ci sono, ci sono già, però non appiccica, non è pesante quindi proprio qualche goccia va benissimo e andiamo alla 15 eccola qua devo accelerare un po perché... ma perché una casellina così grande con un colottino così piccolo? REN Evernight glue dark spot ok è una crema ed è antimacchie da notte da 10 ml effettivamente sì, il Ren lo conosco è un buon marchio, un buon prodotto buono al fatto che sia chiusa ed eh, sì, ci sta, anche perché è molto costosa siamo alla 15 dobbiamo andare alla 16 eccola qui queste sono grandi quindi ci daranno tante soddisfazioni non lo so ma grande è grande Bubble Tea ed è eh, o Vabbè, è una bomba da bagno fatta così bella grande e super fragolosa 100 grammi questa, questa è davvero una bella bomba da bagno quindi queste caselle erano le migliori 4, 10, 16 adesso andiamo alla 17 eccola qua Oh, va bene, lo conosco this works, questo è lo stress check mood eh, manager. allora, questo è il famosissimo spray da cuscino con lavanda o gli essenziali, super rilassante che va applicato qualche spray spruzzata sul cuscino per aiutare a rilassarsi a rilassare come si dice, a favorire il sonno si sì, è un buon prodotto voglio vedere la quantità un 10 ml ok sta molto di lavanda se vi piace la lavanda questo rilassa che è una meraviglia e dobbiamo andare alla 18 bella grossina vediamo cosa c'è Christopher Robin uh, uh. scrub lavante, purificante, uno scrub per il cuoio capelluto 40 ml non amo questi prodotti ma lo proverò sicuramente perché non so proprio di super scrubante e per i capelli perché con sale marino Christophe Robin marchio super costoso e super rinomato perché fa dei prodotti davvero molto molto validi quindi questo lo proverò sicuramente andiamo alla 19 eccola qui sinceramente per ora tranne alcune coselle non mi ha deluso per niente il prezzo lo vale dragon blood scalping gel rodial ok ditemi cos'è al sangue di drago aiuta a definire i contorni del viso e a dare volume alla pelle allora questa intanto è un 15 ml è un campione perché è not for resale quindi non destinata alla vendita sarà vero? una scalping gel Rodial per il viso mi distende tutti i tratti del viso Mai provato e quindi felice. E andiamo alla 20, ci stiamo avvicinando alla fine. E questo l'aperto oh qui c'è da frugare dentro perché è piccolino. Un altro di questi piccolini. GF Serum Bio Effect allora. a me questo formato non piace per niente non dice neanche che cos'è Applicare sul viso, bio-effect. No, sembra quasi un, un primer. È super setificante però non, è, non sarà anche buono sicuramente lo provo ma, ma perché questo formato perché io posso capire nell'iconic piccolo ma perché ne basta una goccia questo 21 una bueno, qualche casella che non ci piace ci sta speriamo una dietro l'altra imballato imballato Diego dalla Palma, beh, questo eh, ci sta. Casale nero. Volevo vedere la quantità 0,35 grammi. È eh, questa la no, classica matita nera, morbidissima, spumabilissima, nerissima. Diego dalla Palma è una garanzia. Ci sta, ci piace. E eh, ok, 22 Balance Me, ok. Ed, ehm, Beauty Sleep Yellow Mister 99,9% dei gradienti naturali 10 ml. È un po' per capirci. Oltretutto, molto simile anche come pack. È, è un po' molto simile al Tiswork Work. Stessa cosa, eh, questo lo conoscevo. Uh, anche questo ed è infuso di oli essenziali, questo ha più menta e rosmarin, rosmarino, no la, menta e lavanda, cosa sto dicendo? Sempre per il cuscino ma questo si applica anche sul, sul corpo volendo perché è, ed è, ha anche l'acido ialuronico. sul corpo sul viso non ve lo consiglio anche se è vegan ma sul corpo sul collo ed è questo è più per il corpo e questo è più per il cuscino mi, mi raccomando this works non sul corpo sul viso perché ha alcol all'interno e oli essenziali che possono fotosensibilizzare e detto questo andiamo alla 23 eccola qua Avant, questa ci sta, Hand eh, Balm, quindi la crema Mai, la 50 ml, eh, con eh, glicoli, capricoli, che, ok, mo, quindi è bella nutriente, Avant è una garanzia, quindi ci sta, e poi è un 50 ml, cioè ci sta, ti piacciono questi formati 24 eccola qui ok, Elemis Elemis e Avan su look fantastic anche nelle beauty box mensili ci sono sempre, ma Elemis è un ottimo brand dynamic, refazio facial wash quindi un detergente viso lisciante per le pelle anti aging da 30 ml ci sta e l'emis se lo conosco abbastanza fa dei buoni prodotti più per la cura delle pelli agi che comunque ci sta cosa volete dirmi quindi? 25? ultima casella voglio un prodotto super natalizio o qualcosa di rosso grande e grande ok un altro marchio che c'è sempre su The Look Fantastic Espa Clean Green Detox Mask una maschera detossinante per togliere tossine 55 ml buono il fatto che sia full size ed è anche solo questa ha un valore molto alto nutre e bilancia e riequilibria riequilibra la pelle e ci sta bello il peck, ci sta per finire allora io adesso pulisco la mano per non fare spoiler e poi parliamo un secondo di questo calendario e rieccoci qui allora senza spoiler ho pulito tutti gli swatch e ho assolutamente chiuso il calendario così non vedete niente cosa dire Ed è a chi è venuto qui adesso ma anche a chi mi ha seguito da prima, mi è piaciuto, sì assolutamente piaciuto trovo che il prezzo sia adeguato perché su alcuni marchi il valore è davvero molto alto cosa che ho apprezzato guardando l'apparecchiata che ho qui davanti i marchi non si ripetono mai e non si ripete mai neanche il tipo di prodotto quindi se è una cosa non è l'altra. bello questa varietà ehm, il formato è abbastanza valido a mio avviso Buona, sono molte travel size, ma travel size, non le, i sample travel size, alcune anche full size quindi ci piace quelle che non apprezzo sono davvero poche le, proprio, le conto neanche sulle... sono meno di 5 quindi ci piace per i formati che proprio dico non capisco il formato sono delle caselle che davvero mi hanno stupito ma positivamente sono qui ci sono vedete delle caselle mh, con una texture diversa questa è lucida queste tre mi hanno stupito piacevolmente devo dire trovo che sia un buon compromesso come calendario e eh, tanta skin care eh, un po di air care make up poco e quel poco che c'è sto guardando ma è comunque adatto a tutti quindi un calendario che a mio avviso è super super super super e credo che mi piace e ve lo posso un pochino spoilerare questo l'ho comprato io perché volevo testare questa cosa ed è comunque Look Fantastic mi ha chiesto una collaborazione e credo che in questo caso, dato che sono rimasta così contenta del calendario, potrei anche accettare. Perché no? Perché no? Direi che c'è davvero una buona varietà. Anche gli extra, super, super, super consigliati. E poi a 25 caselle. Niente, ora tocca a voi, a proposito, qui sotto nell'info box oltre ai link soliti vi lascio anche un link che è sempre attivo e attivo anche da un po' di tempo sul vostro primo ordine c'è uno sconto su Look Fantastic quindi perché non approfittarne link qui sotto. e niente fatemi sapere se vi è piaciuto quanti minuti mamma mia mamma mia, look fantastic solo per te, e fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se vi interessa, se lo avete acquistato, se lo acquisterete, se non vi piace, fatemi sapere tutto e io vi do appuntamento al prossimo apertura del canale dell'avvento che per me è ora, il tempo di pulire qui, per voi sarà penso tra una settimana, al prossimo video, ciao, ciao. ciao. sono qui, ciao.